Ferentinos di act, story and verb. Indicativo presente dei verbi da bere a fare finta. Bere. Ie bevo. Tu vivi, esse bevo. Nubuimo. No Ubuid, si bevino. Cincischiare. Ie cincischi. Tu cincischi, io cincischi. Noi ci incischiamo. O ci incischiate, essi ci incischiano. Cercare. Io cerco. Tu cerchi, essi cerca. Noi cerchiamo. u ci cercate, essi cercano. Cogliere. Io cogli. Tu cogli, essi cogli. Noi cogliamo. O e essi cogliano. Comandare. Io comando. Tu comandi si comandano. Noi comandiamo. O comandano si comandano. Conoscere. Io conosco. Tu conosci e si conosci. Noi conosciamo. O conoscete si conoscono. Correre. Io corro. Tu curi, i si corro. Noi corriamo. O si corri, cucinare ie cucina tu cucini e si cucina no cucinamo o cucinate e si cucinano cucire ie cuci tu cuci si cuci no Cucina, u cucite si cucina collare ie cungele tu cucini, i si cunni no cunniamo Ugnilad, essi cugnilata. Dare. Io don. Tu dà, essi dà. Nudamo, diamo. Udata, dà. Donare. Gli dona. Tu doni, essi dona. Noi doniamo. Udonata, Dondolare. Gli dondono. Tu don dondoli, il dondola. Noi dondoliamo, u dondolate, il si dondolano. Essere. Io so, tu si, il sei. Noi u sid il si so. Fare finta. Io faccio fenda. Tu fa fenda, is si fa fenda. Noi facciamo fenda. Ufaci d'ofenda, issi fa offenta. Ferentino, 5 marzo 2006.